io ho sentito tutti quanti gli interventi purtroppo su molti servizi eh, le opposizioni da sempre ci dicono delle cose che poi nella realtà dei fatti sono veramente completamente diverse allora è stato detto che non viene fatto non, non si parla con le organizzazioni sindacali e quando in questi anni sono state fatte centinaia di ore di incontri sindacali Peraltro l'ultimo, solo due giorni fa, il giorno 4, di ben 11 ore, è molto interessante questo incontro che è stato fatto eh, due giorni fa, che peraltro eh, esplicita con la firma della, di Roma Capitale e delle organizzazioni sindacali, va a trattare un aspetto oh, molto importante, di cui noi abbiamo trattato più volte in Aula perché noi in aula ne abbiamo parlato con le varie delibere che abbiamo portato, con i consigli straordinari che sono stati richiesti anche dalle opposizioni, per cui c'è stato un grandissimo interesse da parte della maggioranza su questo tema e ci abbiamo sempre messo la faccia su questo, su questo tema. Ebbene, in questo eh, accordo sindacale si dice che le ore di lavoro dei lavoratori del global service sono in totale 1 milione e 800 mila che ci sono uh, 300.000 ore di lavoro supplementare fatto dai lavoratori sul global service e dunque sono 2 .100 ebbene le ore che sono nel, nel gara, nella gara a doppio oggetto sono 2 .004. allora noi questa cosa l'abbiamo detta sempre nei consigli straordinari, l'abbiamo uh, ribadita sempre che non c'era quel problema che ci veniva imputato rispetto al fatto che i lavoratori dovevano fare solo le ore a loro assegnate, quando in realtà facevano anche lavoro supplementare. Lo abbiamo sempre detto che erano state messe molte ore in più per coprire anche ulteriori esigenze e adesso è sancito anche in un accordo sindacale. Mm, ho sentito veramente delle cose incredibili, per cui, ripeto, lo dico anche al collega Fassina, sul quale ci siamo confrontati tante volte, in aula su questo argomento e proprio su questo tema del peggioramento delle condizioni contrattuali così come dice eh, il consigliere Fassini, in realtà non è così perché noi siamo stati molto attenti a far sì che questa cosa non, non si vada a realizzare con la eh, NUCO. Eh, noi abbiamo intrapreso questa strada c'è stata una fase iniziale è stata ampiamente eh, detta e ridetta in tutti i consigli straordinari e quando ne abbiamo parlato con le delibere che abbiamo trattato eh, in, questo, in questo consiglio. All'inizio abbiamo avuto un, in, un indirizzo, ma dopo un paio di mesi abbiamo intrapreso la strada della, della gara a doppio oggetto con assoluta come dire, determinazione e eh, quando ci viene detto che la gara a doppio oggetto in realtà eh, ha avuto ricorsi e quant'altro, c'è stato un problema una volta all'inizio, per, perché avevamo messo... Il verde all'interno della, della gara a doppio oggetto, c'è stato detto dall'autorità garante del mercato che questo, questo comparto del verde non poteva eh, essere messo. L'abbiamo ribandita semplicemente con una nuova delibera e ribandita la gara con, eh, senza questo, questo comparto di, eh, di lavoro. Ora la gara a doppio oggetto non ha nessun tipo di problema e i ricorsi non sono su questo. In realtà c'è stato un problema con un'esclusione da parte di molti servizi che aveva partecipato ad una gara, eh, aveva partecipato, eh, Roma Capitale l'ha esclusa per un problema di quote societarie, in quanto noi intendiamo che Roma Capitale debba eh, avere il 51% e il 49% debba essere in mano ai privati, non rispettando queste quote, andando ben oltre, il 70 per cento uh, la quota in capo a Roma Capitale, qualora Multiservizi vincesse la gara, è stata esclusa. Su questo si sta trattando, su questo ci sono dei, dei ricorsi. Ieri è arrivata una sentenza del Consiglio di Stato, ma che non dà uh, torto a Roma Capitale, dice dobbiamo aspettare una sentenza che arriva ai eh, primi di settembre e aspetteremo, eh, via, non, non, è, non è questo il punto. Per cui questa amministrazione ha eh, molto a cuore le sorti dei, delle migliaia di lavoratori che sono all'interno del Global Service, ha, ha preso con decisione questa strada e la, la, la, sta, portando, la sta portando avanti per cui ci ritroviamo eh, in una eh, situazione in cui giustamente sono stati fatti dei ricorsi, e vedremo come um, vanno questi ricorsi, però l'attenzione di questa maggioranza e dell'amministrazione su questo tema è ai massimi livelli, sia per la qualità del servizio, sia per le condizioni di, di lavoro. Riteniamo che questa sia la soluzione migliore che questa amministrazione poteva prendere e questa andiamo a uh, portare avanti ed è que per questo motivo che eh, rimettere in discussione eh, sempre eh, le, le, le, eh, la, la sessione di ramo d'azienda piuttosto che l'internizzazione e quant'altro adesso significherebbe perdere altri anni e questo non ce lo possiamo permettere per cui la strada è tracciata e con determinazione intendiamo andare avanti e per questo motivo noi ci asterremo a questa mozione grazie